Tutto quello che vede è stato infestato, posseduto o è stato usato in qualche rito particolare. Non sono giocattoli. È più sicuro tenere queste cose qui dentro piuttosto che là fuori. A volte è meglio tenere il genio nella lampada. Se c'è qualcuno può dirci il suo nome per favore? Ti disturba avere un rosario addosso? Che cosa siete? Sei l'entità legata a Lucy? Ti ha intrappolato qualcuno nella bambola? Chi è stato? Qual è il suo nome? Beatrice. Wow! Mamma mia! Dove... Beatrice, sei da sola? Dove ti trovi? C I. E. Anzi, in cielo e tera. Prima volta che abbiamo delle risposte così sì. chiare e veloci veloci mm. Un po spaventoso. Sei in paradiso. Buona? Io intanto sento parlare però. Sono sul sole. Abbiamo messo un rosario indosso a Lucy. Ti fa piacere? Ti piacciono le preghiere? Sì. Possiamo recitare una preghiera? Enneo. Beatrice, è il tuo vero nome? Ripeto, Beatrice è il tuo vero nome? Sì. Sei legata in qualche modo a Lussi, alla bambola che abbiamo qui? In che modo sei legata a lei? Ma solo io lo so. No, lo so sì, anch'io. N.O. No. Oddio, mi la tre strade. Ah, mancana prima. Di che colore è il vestito che ha la bambola? Ti fa piacere parlare con noi? Sì. Sei l'entità di una persona deceduta? Sì, mal di testa. Quando sei deceduta? che gli facciamo determinate domande mm -hmm. qui c'è scritto no, sei capace di arrivare qui? ok ma sei privato a vedere Mamma mia. Wow, wow perché sei morta? A T A Si e è negata per, per un incidente o... Si è negata per un incidente sì. Sì. L'altra volta l'entità ci ha detto che ah, si trova nell'acqua c'è il nuoto. Sì. Eh. Sei la stessa entità. Con la quale abbiamo parlato l'altra volta? Sì. Ma nel K2. In che anno sei negata? Due? 0 2 0 In quale mese? Giugno 6 Che giorno? ancora non ci siamo mm. sai che giorno è oggi? Beatrice sai che giorno è oggi? ragazzi se voi intanto notate qualcosa di di strano all'interno del video, segnalateci oppure nei commenti, eh. Hai detto che si chiama Beatrice? Sì. Che è morta negata. Sì. Il 4 giugno 2020. Sì. Ma non sa dirmi che giorno è oggi. Quindi? Probabilmente è una condizione del tempo un po' diversa. Dalla nostra. Dalla nostra. Hai detto che ti trovi in cielo è un posto bello e se per cielo intendesse sotto sopra di noi in che senso boh. che si trova qui mm. Beatrice ci sei ancora? C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Sì. Sei tu Beatrice? Strano, eh? Mamma che strano. A N G E E oggi che c'è Lucy con un rosario addosso abbiamo dei riscontri così positivi con la tavola Ouija. È una coincidenza, eh, Bella domanda. Angela, qual è il tuo cognome? C E C I Angela Ceci. No, vabbè. Conosci qualche Angela Ceci? No. Ah? Sei mentita buona? Oh, no, male. Sì. Dove ti trovi? ti sì, ho botto? Sì. Ragazzi sta scrivendo cielo ancora. Ma vedete, vedete com'è veloce e sicura? cielo. È un posto bello il cielo? Oh. È sempre lei? È sempre Beatrice. Sei sempre Beatrice, vero? Sì. sì. Perché ci hai detto Angela Ceci? P, E, R, C, H, E. Perché no? Pazzesco. Ragazzi, ha dell'incredibile. Io non so chi, chi dice che la tavola non funziona, che sono solo movimenti inconsci che facciamo noi, ma... È inspiegabile questa cosa. Ti fa piacere parlare con noi? Teresa ti senti bene? No, mi sento un attimino come se fosse. presente quando ti entra l'acqua nelle orecchie e ti senti... che ti gira la, gira la testa. testa, ecco così. Non vorrei che sta prendendo testa a volta per le energie. Sei tu che stai facendo scaricare Teresa? Sì. Ok, smetti di farlo, smetti di prendere energia da Teresa. No, fa un po' la preoccupazione. Eh. Direi che possiamo, possiamo anche chiudere. Sì, un attimino anche solo per riprendermi. No, oh, io okay. devo più di chiudere. Mm. Eh, grazie Beatrice, mm, ti ha fatto piacere parlare con noi? Ok, ci possiamo salutare? Me la vedi? Strana, beh. Mm. Mamma mia, io mi sento di se corso per non so quanto tempo. Io no, stavolta. Allora, ho avuto un paio di, di capoggini quando abbiamo iniziato. Mm. Ok, ma pesanti. Vediamo un po' d'aria? Sì. Come potete vedere, le mie energie erano gli sgoccioli completamente scarica e quando è così meglio chiuderla la tavola Ouija ci lascia sempre un po' così non so come spiegarlo ma sembra che intorno a lei alleggi per davvero un velo di mistero confronto alle altre volte siamo riusciti a ottenere più risposte sensate che potrebbero avere tra di loro una sorta di filo logico spiegarvi perché questo avvenga ancora non c'è possibile e purtroppo la tavola Ouija per noi rimane ancora un grosso punto di domanda. L'unica cosa che ci rimane da fare è quella di riprovare e di riprovare.